tecnico 5 litri motore v10 longitudinale la gallardo base si fa per dire pesa 100 kg di più di questa questa ne pesa 1330 e ha un motore che eroga la bellezza di 530 cavalli un rapporto peso potenza com'è giudichiamolo con il test drive che farò oggi a bordo della lamborghini super leggera ragazzi guardate che roba questo video è dedicato ai teslari che dicono che le tesla vanno più forte forse sì ma sapete cosa manca alle tesla personalità buona visione mm. Mai ci fu un nome più azzeccato, super leggera, non è di certo casuale, essendo la diminuzione di peso una delle caratteristiche principali che ha questa macchina. Infatti la sua massa totale scende a 1330 kg a secco, ovvero 100 kg in meno rispetto alla Gallardo di serie. A tale riguardo ha contribuito in misura importante l'utilizzo di componenti in fibra di carbonio, settore in cui Lamborghini mantiene una posizione di leadership da molto tempo. La meccanica è rimasta la stessa della sorella meno esclusiva Anche se il 10 cilindri a V di 90 gradi da 5 litri eroga 530 cavalli a 8000 giri Il che vuol dire signori che urla ma urla ah. 10 cavalli in più rispetto alla versione normale Vi posso assicurare che è davvero uno spasso milano esteticamente possiamo ammirare questi cerchi multirazza scopius da 19 pollici molto belli e un vistoso alettone posteriore che ne migliora il carico aerodinamico. Per quanto riguarda gli interni c'è il carbonio ovunque, sedili, plancia e tunnel, addirittura la leva del freno a mano e poi diamo un'occhiata alle finiture degli interni Questa pelle scamosciata o oh alcantara Che sinceramente non so quale sia la differenza Però dio mio quanto è bella Con queste cuciture arancioni La scritta super leggera lungo i sedili Essere seduti all'interno di questa macchina è davvero un'emozione Peccato che questa particolare vettura non abbia il cambio manuale A disposizione abbiamo un e-gear semiautomatico. Che si comporta un po come il manuale però manca il pedale della frizione e la leva del cambio ma di questo ne parleremo tra pochissimo nel test drive per gli ammortizzatori abbiamo a disposizione il pacchetto Sport che prevede uno schema sospensivo a doppio braccio oscillante sia all'anteriore che al posteriore. Per i freni abbiamo un impianto frenante Brembo con dischi carbo ceramici da 365 mm all'anteriore e 335 mm al posteriore, mentre le pinze sono a 4 pistoncini di serie veniva equipaggiata con Pirelli P0 Corsa 295-30 al posteriore e 235-35 all'anteriore. Accelera da 0 a 100 in 3,8 secondi. E la trazione integrale che con questa potenza in una strada del genere è di fondamentale importanza per non morire E supera i 315 km di velocità massima Per avere uno dei 350 esemplari di Lamborghini Gallardo Superleggera erano necessari 190.000 euro al momento dell'uscita in produzione Sentiamo come suona Un prezzo superiore del 20% a quello della Gallardo normale nel marzo 2008 questa vettura uscì di produzione. Purtroppo vennero venduti solamente 172 esemplari invece che i 350 previsti. Come si guida questa macchina, signori? Bene, vi porto su strada con grande piacere sono onorato di poterla guidare vi consiglio di indossare le cuffie per questo test drive come vi consiglio di iscrivervi al mio canale ci sono centinaia di video fantastici di supercar proprio qui attiva la campanella mi raccomando lasciami un like commentami questo video caro amico mio hai mai avuto l'opportunità di guidare una macchina del genere sarebbe stata meglio con cambio manuale la trazione 70 30 è meglio di quella della balboni tutta al posteriore ve la ricordate oppure ci ci sono altre Lamborghini, insomma parliamone insieme, distruggetemi la colonnina dei commenti e buona visione! Mi dà la sensazione che è come se fosse un cambio manuale perché c'è quel trasferimento di carico Esattamente, senti proprio la botta al calcio sulla schiena Spieghiamo che non è un cambio manuale ma... Fondamentalmente è un cambio meccanico manuale attuato elettronicamente dalle palette non è una Balboni, che ha la trazione posteriore, però la ripartizione è 70-30. 70 al posteriore, 30 all'anteriore, giunto viscoso centrale come le migliori trazioni integrali. Differenziale autobloccante posteriore. Mamma mia! Gabriele Cernicchi, proprietario della Superleggera, ingegnere industriale. Se lo sentite tecnico, ragazzi, è per quello. Laureato fresco fresco. prima volta che l'ho guidata provo il freno tasto on off cioè non c'è una via di mezzo appena lo tocchi lei inchioda micidiale e quando scali cosa fa? quando scali esattamente la stessa cosa quindi il della frizione e il cambio marcia sono totalmente gestiti elettronicamente quindi c'è una singola frizione che attacca e stacca nel momento in cui tu premi la paletta ovviamente in scalata c'è anche il rev match quindi la salita di giri <ride> <ride> sedili monoscocca super super avvolgenti che fanno questo scricchiolio qua dietro che mi fanno sentire molto pilota, eh. salve! <ride> Ci hanno sentito arrivare praticamente da 89 km. Questo è un V10 longitudinale. Posteriore centrale, 5000, V di 90 gradi. Che fa? 8100 di regime massimo. Che cos'ha di particolare questa macchina rispetto alla Gallardo normale? diciamo così 100 kg di peso in meno quindi perché è esclusiva questa perché il rapporto peso potenza cambia considera che abbiamo 530 cavalli su 1330 kg esattamente sulla Gallardo siamo a 1430 per 510 cavalli circa quindi una ventina di cavalli in più e 100 kg in meno che forse sono la cosa che più si fa sentire soprattutto in questi trasferimenti di carico nella frenata, nell'accelerazione, ma anche destra, sinistra Assolutamente Con un assetto così rigido poi Li senti tutti nella maniera giusta Madonna, quando scali Non è vero, non è vero Hanno fatto il volante in Alcantara perché così almeno tutto il sudore va a finire là sotto Si impregna proprio <ride> Dio mio, è una cosa imbarazzante è una macchina troppo veloce per queste strade Davvero troppo Mi manca proprio quella gestualità del piede che va ad affondare la frizione Perché poi la risposta che ti dà la macchina è esattamente la stessa Esattamente la stessa Ma non nel momento in cui lo dici tu È vero Non lo gestisci con il rilascio della frizione Ma lo gestisce lui da solo Madonna quando scali Feroce Feroce Molto bella il rilascio, gran freno motore Molto pesante, sì mm. Molto, molto forte Però a queste velocità è giusto. è giusto sì. Senti, abbiamo anche delle modalità di, sulle sospensioni che, che possono essere cambiate, giusto? Sì, c'è il tastino sport qui No, non serve su questa strada, assolutamente Diciamo che è un po' più da vista È totalizzante, è totalizzante cioè, Io considero, Gabriele, che avevo paura prima di venire a provare questa macchina perché lo sapevo più o meno cosa mi aspettava e sono due o tre notti che non ci dormo perché da una parte voglio farla sentire quanto viaggia sul canale dall'altra difficile esprimere il suo potenziale in una strada del genere va sfruttata in pista, signori e la trazione integrale senti come ci ha portato fuori da questo tornantino è veramente un animale da pista un animale un da pista a e... proposito di animali Buonasera È molto nervosa L'assetto e il telaio soprattutto Che mi dici del telaio? Ma... Lo stesso della Gallardo Liscia Ha subito dei rinforzi Ma per il resto l'alleggerimento è stato molto sull'interno Con pannelli in carbonio ovunque Sulla plancia, sulla dashboard, sulle portiere In parte anche all'esterno con il cofano motore spoiler posteriore, lo splitter anteriore le minigonne, un lavoro infinito per togliere 100 kg, 100 kg. 1330 kg di massa a vuoto è impressionante soprattutto pensando che c'hai un V10 qua dietro quanto pesa sto motore? è tutto in lega d'alluminio basamento blocco e testate pistoni in titanio se ti avessero detto torniamo nel 2007 e progettiamo sta macchina ti do l'incarico Sogniamo un secondo Madonna, Me l'avresti fatta con questo cambio o saresti rimasto aggrappato al manuale? Io l'avrei fatta manuale, ma ti dirò di più, ce ne sono manuali Super leggere manuali. 10 No vabbè Tutti ragazzi, mi sono venuti i brividi di quelle 350 da produrre ne hanno fatte 176 se non erro Di quelle 176, 10 sono manuali Sono un chirurgo, sono un chirurgo Ho un bisturi in mano C'è una zona morta veramente ridottissima Appena tocchi lo sterzo con mezzo grado, cambia traiettoria immediatamente. Direttissimo, precisissimo. È nervosa, nervosa, rigida come una tavoletta perché te la danno sui denti. Qua, tanto la senti? È incredibile, incredibile. E comunque, nonostante gli 8000 giri, ci arriva in un attimo. Arriva in un attimo. La Aspirato. cosa impressionante è quella, aspiratissima. Non c'è traccia di sovralimentazione, che è quella cosa che ti porta su di giri in un attimo. Sembrano tantissimi 8000 giri, ma poi in realtà l'allungo è... non è così lungo. Ascoltiamola. tarato per la pista dai anche se ora è più morbido ma mi rendo conto di quanto sia rigida sta macchina mi rendo conto di quanto sia rigido il telaio e sentite scalata qui Senti la scalata qui Dai Dai Gabriele Non è vero Non è vero che tu c'hai sta macchina Dimmi che non è vero Non è vero Oddio no, no no no no No no no no non mi fare questo non me lo fare Oddio che cosa non ringia Madre Santa ragazzi vi prego no? Cioè me, regala, me, la, me la regali ti prego Da sottolineare lo scarico originale Brava. Basta mi non, non parlare mai più vattene via dalla mia vita Dio che cos'è? si stanno scaldando le gomme e lei fa così Dio mio! Dio mio! Questo è un orgasmo, signori, un orgasmo! La giù Baffanculo! Baffanculo! Vaffanculo! Vaffanculo! Che cos'è? Che cos'è? Urla, ma bisogna dargli un soprannome, eh? Questa è un... È l'inferno! E lo sai che c'è? Che l'elettrico? Che non suona non coinvolgerà così anche se vanno a 2.000 all'ora ma quel suono entra nel cervello io ci sono salito su una tesla di un amico performance 500 e rotti cavalli ah. ti arriva il, il cuore in gola Sei pure lo stomaco tu, anche tutto ti arriva tutto in gola un'accelerazione assurda E prima o poi volgono al termine quindi io sto a posto per un paio di mesi iscrivetevi al suo canale certo. e cercateci anche su Instagram ecco, cercate 98ottani su Instagram ragazzi non si sa mai che ve la fanno guidare pure a voi e ci sono delle sorprese <ride> ciao guadagnolo ciao a tutti, ciao Patrick <ride>